Video. Ricordiamo ai nostri amici che per supportare il canale chiediamo di iscriversi al canale, di mettere un like. Like! Però prima di andare però vicino al mare, qui ci sono dei bei fiori che io ce li ho anche a casa sul balcone Volevo prendere i ricci per farne tanti come questi. Dai, passiamo un attimo nella nostra spiaggetta privata, che voglio vedere un attimo i fiori. Vediamo se c'è qualche riccio. Ma come mai è azzurro il serpente? Ma come mai è, è azzurro? Perché aziende mi ha dato il gioco. Ma non è vero, è finto! L'avrà messo qualche bambino del residence. Il cobra! Chi è che ci ha fatto questo scherzetto? Chi è che sapeva che la mamma voleva il Papà! Papà! Papà! È stato papà allora che ci ha fatto lo scherzetto! No, il, il mondo! E così ci ha fatto, e così ci ha fatto lo scherzetto del serpente! No, Vieni qui Sara. Una roba. Allora, già che questo è finito abbiamo potuto prenderlo tra le mani. Però diciamo che ai nostri amici che in questo residence l'anno scorso c'era una biscia, no? Te lo ricordi papà? Sì. Ricordi? Papà. Che un signore andava in giro per cercarla. Oh no. Sai ballare, sai Allora, Sara, hai scelte? Ha studiato il serpente Te lo ricordi? Allora com'era il serpente? Il serpente è lungo E il serpente è lungo C'ha una lingua lunga Che potrebbe essere anche Spieghiamo ai nostri amici Potrebbe essere anche Velenosa E poi cosa ti ricordi della lingua del serpente? All'interno Sì, spieghiamo ai nostri amici All'interno della bocca ci sono due tasche Dove conserva la lingua dove conserva la lingua. Quindi, Quindi nella lingua c'è anche, ve anche il veleno. I serpenti bisogna fare molta attenzione perché sono sia velenosi sia sì. un po' velenosi. sono un po' velenosi oppure possono attorcigliarsi al collo. al collo. E sono molto pericolosi perché... Moro. Quindi eh, la forza posso... di un serpente è molto... È tutto, Abbiamo un serpente, cosa facciamo? Lo lanciamo, lo lasciamo qui e proseguiamo il nostro giro verso il mare. Oh no! Eccoci qua che facciamo la nostra passeggiatina sulla spiaggia! Sì, Hanno costruito un castello! Lo costruiremo anche noi nei prossimi giorni! proprio bene ma qui c'è musica c'è anche la musica allora balla dai balla fammi vedere come balli non c'è voglia ora allora andiamo osserviamo il mare il suo profumo e il suo rumore del mare è talmente rilassante vero Sara? molto rilassante ci soffermiamo a guardare il mare Vero? Ma lo sai che dal mare? Senti, sentite questo rumore? Eh? Sì. Fanno la musica New Age. Per rilassare il corpo, la mente e il corpo. Oh. volete rilassare? facciamo tutti assieme chiudiamo il video salutando i nostri amici ah. Ah. Ah. Ah. concludiamo questo breve video eh, con questa bella passeggiata sul mare interrotta solo da un lungo e velenoso serpente ciao, ciao. Ricordiamoci di iscriversi al canale, di mettere un like e ci vediamo al prossimo video di Vane Sada.